Benvenuti su questo nuovo video in Eroi Infinite Io sono Glaciasphere e questa è la mia blind run sulla campagna Come sempre siamo a difficoltà eroica Con nessun test attivo E riprendo esattamente da dove ci siamo interrotti nello scorso video Quindi è l'avamposto di Tremonius Eccoci qua Avremo forse un po' di lore Un po' di, un po di contesto Ora che siamo nel suo avamposto Vorrei anche vedere questa cassa cos'è. Ah, un nucleo Spartan. Ce lo regalano così. Hai ottenuto un nucleo Spartan. Questi preziosi componenti Mjolnir vengono utilizzati per potenziare l'equipaggiamento. Accedi a potenziamenti nel menu campagna per installare i nuclei. Ma direi che lo faccio. Lo faccio anche volentieri. Eh, mi tengo il Bulldog. Il fucile a pompa che mi sono conquistato nella boss fight nello scorso episodio. Ma questo è aperto. Cosa pensi ci fosse dentro? Un altro problema. Ok, è così cinico. Lo sarà, fidati. In realtà, a me io, io adoro il fatto che sia così cinico. Ora, però, andiamo nella tack map. E ne ha potenziamenti. Quindi, potenziamoci un po'. Allora, aumenta la resistenza dello scudo del 15% rispetto agli scudi base. Oppure, il rampino stordisce i nemici colpiti per diversi secondi. Vai, rampino. Ok. Potenzialmente in corso, Rampino. Beh, penso me lo sblocchi subito, no? Ah, c'è proprio anche tutto l'acqua di carino, dai. Lo metto ancora di più l'immersività. Diamo una scansionata qui intorno. Voglio andare sul Silex qui. Anche se Silex non mi sembra l'abbiano mai nominata come par parola nei precedenti giochi. Allora, quella figura non non me la racconta giusta. Penso che potesse essere magari la Harbinger of Truth, eh, quella... quella... quell'antagonista nuovo che si vedeva nei trailer. Ma se io lo tocco vengo... tipo mi dà la scossa? No, ok. Cado... cado qui dentro, semplicemente. E mi, mi buggo un pochettino. Ok, quindi continuiamo. Questo cos'è? Che è tutto luminoso. No oh, no, che era luminoso casualmente. Facciamolo saltare così impara ad essere luminoso. E ad attirare così il mio sguardo. Sempre così alla ricerca di collezionabili che non trovo mai. Pistola voltaica, no? Questa non la lascio giù. Pistola voltaica. Se il di noi, la Vuoi <ride> che bellini, Grunt. Mi ha visto? No, Quanti quanti sono? Poveri Grunt, Massacrati malissimo. Le bobine fanno un bordello di danno. Bellissimo usarle. Come usciamo? Terminale, laggiù. Giustamente, ma bisognerà prendere di nuovo un seme, spero di no, dai. Ok. Dammi un secondo, dovrei prendere il controllo da qui. Tremonius è caduto. La vittima della potenza di Master Chief. Ma non ingannatevi. Non era certo il migliore degli esiliati. Nemmeno lontanamente. Ok. Noi due non ci siamo mai presentati io naturalmente già ti conosco, Spartan La mia fama mi precede? Leggenda. Il terrore che susciti è davvero ammire La speranza che instillina il cuore della tua gente Il mal riposta Voglio che conosca il mio nome anche tu Che conosca la mia leggenda E eh dai, fammi... Dammi un po' di contesto su questo... su questo antagonista, Escaroom. <ride> Ancora un... <lungo>. geme. <ride> uh, si apre l'open world? Eh? Che bello però l'impatto. Ora ho sentito che la qualità grafica calerà un po'. Però l'impatto è davvero bello. Niente, quindi abbandoniamo un di Tremonius. Giustamente. Ah, ce l'ha con me questo. Esatto. <ride> no, non la testa Al volo li ho presi, tiro al piattello fatto Chiunque uccida lo Spartan potrà prendere il suo posto Ma in che senso chiunque potrà uccidere lo Spartan? Ah, di Tremonius, che okay, non il mio. Ho una bobina per voi ragazzi, la volete? Volete la bobina? L'ho tirata malissimo. Eh, i jackal eh, erano molto più temibili, temibili prima di avere il rampino. Eh, mi stanno corcando le botte. Devo ripararmi un attimo. Allora, sfruttiamo un po' questo open world. Open map più che open world. Allora, uno schiodone. Dammi un attimo lo schiodone, guarda giusto un secondo. Ciao, ricarichiamo. Sì, sì, presa trovata. Vai, un altro. Magari è meglio per usarlo contro del, di, delle strutture, no? Perché questi, volendo, li potrei far fuori anche così. Esatto. Ah, ma salgono. No, combattimento. no scudo, no combattimento Vai, vai via anche tu allora Ma che se l'ha rifatto lo scudo? No, lo schiodone magari in questo caso no Non ho qualcosa da tirare di contro Eccolo il rampino elettrico Ok, proviamo a riprendere un'altra arma. Magari la pistola d'aghe. Ho anche questa arma, potrei provare. Vabbè dai, continuiamo con la pistola d'aghe. C'è qualche collezionabile qui dentro. Non sembra. Però c'è il fucile alla battaglia. Il fucile alla battaglia, Top arma della vita. E anche questa. Ragazzi, ho... Oh. Ho una sorpresa per voi, dove siete Covenant? Siete Aspetta. di qua. Guarda, nemmeno loro possono niente contro. Contro una mitragliatrice di questo calibro. <ride> Piovono granate! Piovono granate. E quelli là sono troppo lontani. Però anche io sono troppo lontano per loro. Ok, ho finito le munizioni e quindi si va di armi normali. No, volevo solo usare il rampino. Vabbè, ha funzionato comunque. Guarda, guardate quanti sono. Tutti incazzati. Ma devo andare qui sopra almeno, sì? Ok, casualmente stavo andando nella direzione giusta. Allora, andiamoci a questo punto. Non vedo perché temporeggiare. Tengo d'occhio sempre per le bobine, ecco. Oh, ancora io ho quel grunt. Eh? È fortissimo quel grunt. ho fatto saltare in aria tutto <ride> ma che ridere che fanno I loro commenti bello mi è piaciuto <ride> mai avrei pensato che un Groot mi avrebbe mai detto non mi ha fatto niente a faccia di serpente ok in che senso sei troppo astuto? tu sei troppo astuto? Quello che, quello che è appena morto è troppo astuto. <ride> Quanto è divertente, Halo, però. È sicuro? E chi lo sa? Non rispondere: Se riesci a trovarmi un accesso, credo di poter garantire che questa base sarà sicura per l'atterraggio del tuo amico. Ok. Quindi l'accesso alla base è lì. Però vorrei anche tipo prendermi delle munizioni, esatto. Ah, qui tra l'altro c'erano delle altre, altre armi. Qui c'era anche un'altra cosa, questa, armadietta corazze, cos'è esattamente? Gli armadietti Mjolnir contengono elementi cosmetici che possono essere recuperati nel multiplayer di Halo Infinite uh, Conquista le basi operative avanzate per rivelare gli eventuali armadietti presenti nell'area circostante sull'attack map Visualizza il recupera gli elementi nella sala corazze Ok, bello Quindi ho sbloccato l'armatura per il multiplayer, ok, carino eh, niente, questo non è nulla. E a questo punto, vai, conquistiamo questa base. Mette a sicuro la zona. Quindi queste forse sono tipo le torrette per sbloccare le parti della mappa. Del di da e fatto. Ho rimosso questa okay. posizione dal loro sistema. Siamo al sicuro qui, zona sicura? Bene. Eccolo, Eco 216. Eh, quanto è caricata questa scena! Anche dalla musica. E Le texture del Pelican non sono proprio il massimo. Eh? Sono molto, molto pulite. Cioè, troppo pulite. Che possiamo andare? Hai trovato l'arma che cercavi? Possiamo andare? Salve, ma che? È giustamente Corpano. lui pensa che sia stato Cortana, Lei? eh sì, è tutta colpa sua. Non è Cortana, diglielo, ma è riservato. Ora non più, così lo decide lui. La dottoressa Alzi mi ha creata per imitare queste misure di sicurezza, intrappolare Cortana ed eliminarla Ho avuto successo Cortana non è una minaccia E ora con lei fermeremo gli esiliati Certo che sì Sono con te, fino a un'ora fa non sapevo cosa fosse un esiliato e persino io capisco che non abbiamo possibilità Sì, sì dovresti ascoltarla, ci farai ammazzare tutti Questo è affascinante Stai cercando di sopravvivere, ma io sono stata programmata per morire. Davvero? Una persona con tendenze suicide non bastava? No, sto solo pensando a cosa dovrei. Aspetta, sto ricevendo un segnale di soccorso NSC. Da dove? La sorgente a 4 km. Ok. L'origine del segnale di soccorso. Questa è la nostra posizione. Fino a due minuti fa questa era una base operativa avanzata degli esiliati, era, invece adesso è nostra. Chef, ma di che parla? Che <ride> giustamente lui non vede niente. Presenza. Ci sono altre basi avanzate UNSC cadute nelle mani degli esiliati. Beh, okay. nelle zampe, in effetti hanno delle zampe. Ognuna è associata a un territorio. Ecco la posizione del segnale UNSC. 6 Ah, bene che te lo spiega proprio di trama. Segnalo. Andiamo. Andiamo. Ma cosa? Laggiù. Hai ah, sempre problemi. Lasciami in pace, perfetta. Missione completata Perfetto Mi mancano a trovare ancora delle cose in realtà Che immagino che siano qui sotto Nello spazio che non ho esplorato Che qua là dentro Guardalo là guardala la scatola L'ho vista Faccio un bel salto Vado a prenderla Rampinazzo Bella la scivolata dopo il rampino Nucleo Spartan, me lo prendo, grazie Io ho un botto di armi Un lanciarazzi pure, fighissimo Ok E provo a dare un'occhiata veloce per vedere se trovo anche il terzo nucleo Spartan Dato che dovrebbero essere abbastanza visibili in teoria eh, Qui c'è l'audio Ok, quindi mentre cerco riprodurrò l'audio Prego, vorrei riprodurlo? Grazie. Il Artok Ok, e la ci danno anche il punto di vista degli esiliati, esiliati quindi. Abbiamo. Qui non sembra esserci nulla. Sì. Munizioni. Affinché possa altri Per me è giusto. Metti tipo di qua. Là potrebbe esserci qualcosa Lo so Ma questo l'ho ucciso io Vabbè, quel, quell'audiolog Non era niente di che era Al punto di vista degli esiliati Sul fatto che ci siano i gli... Uh, fucile precisione Sul fatto che ci siano gli, appunto Gli, gli accampamenti Ha spiegato Che gli esiliati appunto Costruivano gli accampamenti Dopo aver sconfitto gli umani Ok, va bene eh, niente, non lo trovo così a primo, a primo impatto, quindi direi di lasciar perdere. Vorrei solo salire su questo tetto. Niente, impossibile salire su questo tetto. Allora farò così, farò il giro un po' più lungo. Oph. Olè, tac. Guarda là, guarda là, cos'è? No, che okay, munizioni. Munizioni... Là non sembra esserci nulla Là sotto neanche Di là forse è un'altra zona della mappa però Quella dall'altra parte E infatti sono, sono open map Per andare di là ci servirebbe il Pelican Ed è un'altra mappa in teoria Beh le texture degli alberi non mi sembrano nemmeno così tanto brutte dopo tutto Cioè non sono, non sono pelle eh, per carità Però non è nemmeno così malaccio Vediamo un po', vediamo un po se trovo quell'altro nucleo. Là. Là potrebbe essere quello. Là c'è anche un altro... No, quella è una bobina. O forse no, quelle sono le munizioni. Vorrei andare a vedere quel quel quell'oggetto là, poi chiudo il video. E, e vi rimando al prossimo. Era, era qui dentro, no? No, bisogna fare il giro magari Bisogna entrare di qua Esatto, lì dietro Eh no, ok, erano solo munizioni Devo imparare a riconoscere meglio la sagoma La silhouette di questi potenziamenti Perfetto, vai, salgo un attimo qui E niente, concludo il video perché...